Vediamo insieme come creare un account su Google Andiamo su Gmail Potremmo arrivarci anche digitando nella barra degli indirizzi www.gmail.com Altrimenti clicchiamo sulla scritta Gmail dopo essere andati su www.google.it andiamo su crea un account, ora io vado a creare un account generico ma ovviamente qui metteremo il nostro nome e cognome, poi scegliamo il nome utente cioè la parte proprio che ci serve come nome di accesso al sistema quindi impostiamo una password e andiamo a compilare con la data di nascita ricordandoci che è meglio cioè è obbligatorio dare date eh, non, eh, non recenti perché i bambini non sono ammessi al servizio. Quindi dobbiamo comunque completiamo anche con il numero di cellulare. e l'email di riferimento. Poi facciamo la verifica caccia per dimostrare di non essere robot. Accettiamo i termini del servizio, magari rigeneriamo le due parole se non sono proprio chiare e andiamo al passaggio successivo. Io ho scelto di impostare Google come mia pagina iniziale, poi chiede la verifica dell'account collegata al numero di cellulare, che si può fare tranquillamente tramite messaggio di testo. Arriva ora sul mio cellulare un codice di verifica. che io devo trascrivere qui, quindi meglio aver vicino il cellulare quando si procede a questa operazione. Un'ultima conferma ed ecco che mi dice che ha creato il mio profilo, posso modificare la fotografia, posso entrare e vedere a questo punto nella barra in alto tutti gli strumenti che abbiamo presentato in altre fasi del corso e che sono però in questo momento personalizzati cioè sono effettivamente i miei spazi anche quando io entro su YouTube ecco che ho il, il mio spazio creato ad hoc sembra all'inizio una pagina come quella che si vede senza loggarsi ma in alto io ho la barra anche carica video e la barra accedi pulsante carica video e accedi ora se faccio l'accesso con la password che ho impostato ecco che il mio account al posto di accedi è identificato con il mio nome utente. La prima volta mi ringrazio per essermi registrato. Ovviamente, mi mostra un po' le scelte di canali a disposizione. Mi chiede se voglio iscrivermi a dei canali. esempio io posso deselezionarli tutti se non mi interessano e così inizio dal momento in cui sono loggato io posso visualizzarmi la mia dashboard con tutte le impostazioni del canale le statistiche e ecco, ora l'ho legato al mio account gmail e qui posso impostare la grafica del canale per mobile per eh, portatile o per schermo grande posso creare dei post come su tutti i social network posso aggiungere canali che mi piacciono, posso descrivere il mio canale, posso scegliere se visualizzarlo come pubblico o no e poi posso gestirmi i miei video. Tutto quello che io carico posso eh, inserirlo all'interno del canale e stabilire che eh, appunto sia più o meno pubblico. In uno dei prossimi video vedremo come caricare filmati su YouTube.